Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi Oggi vi spiego come incrementare al meglio nel raccogliere le rune Quindi ragazzi percorrete questo fiume Dobbiamo entrare in questa caverna perché qui ci sarà un mercante Quindi ci venderà delle nostre zampe Ci venderà delle zampe di gallina in salamoia dorata Questo ce le venderà Poi più avanti dobbiamo craftarle Quindi poi ci serviranno gli ingredienti perché uno ci servono le zampe di gallina in salamoia dorate e poi ci servono uh, lo scarabeo per fare di più un aumento delle rune quindi affrontate questo tizio qua che poi si arrenderà perché ha capito chi comanda quindi si arrenderà parlerà e parlerà parlerà sempre poi chiederà di perdono e dimentica e poi diventerà un mercante e così facendo poi ci venderà tre uh, zampe di gallina in Salamoia dorata. Poi una volta fatto ripartite da quel punto di grazia, dove avete toccato quel punto quando siete entrati nella caverna, ritornate da lui. Questi non ti inseguono più. Eh. Parliamo con loro e cominciamo ad acquistare qualcosa. Acquista, qui c'è la zamba di gallina in salamoia dorata, quindi 3, le compro tutte e tre. poi c'è anche una chiave, una chiave della spada di pietra, quindi può anche servirmi. Quindi ragazzi, ora che fare? Dobbiamo craftare queste zampe di gallina in salamoia dorata, quindi ci serviranno il frutto di uova, zampa di gallina a 4 d e poi la lucciola d'oro. Per queste zampe di gallina, ragazzi, dovete ammazzare degli uccelli, anche i pinguini. Sì, uccelli, uh, pinguini, quello che volete. Poi qui c'è il frutto di rova, tanto se ne trovano a centinaia, ma a migliaia in questa terra. Una volta fatto, ragazzi, sempre dietro al punto dove sta il primo passo, dobbiamo andare a prendere le nostre zampe di gallina a quattro dita. Quindi Qui sulla spiaggia se ne trovano veramente tantissime. Quindi, come ho detto, dietro al punto di grazia dove sta il primo passo, buttatevi da qui. Non vi preoccupate, non uh, morirete. Eccoci qua. Ecco i pinguini. Ragazzi, ammazzate. Più ne ammazzate, più ne trovate zampe di gallina a quattro dita. Ma troverete di più anche piume. Quindi, già questo l'ho perso, ovviamente. Mi tocca ritrovarlo. Quindi che vi consiglio di fare? Percorrete tutta questa spiaggia. Ne troverete veramente tantissimi di pinguini da uccidere. A quello che ho capito, si sì, sembrano pinguini. Sì, sono pinguini questi. Una piuma, una penna. Eccola qua, zampa di gallina a quattro dita. Più ne ammazzate più poi ne troverete di queste zampe di gallina, ed eccola qua. Una volta fatto, ragazzi. Dobbiamo andare a trovare la lucciola. Quindi dove si trova questa d'oro? Adesso vi faccio vedere la mappa. In questo punto dove sta questo piccolo laghetto, dove stanno alcuni parassiti che si muovono, eccoli qua, questi tipi di parassiti. Sono facile da uccidere per me, che sono livello 270, quindi prendo queste lucciole dorate che stanno a terra nel laghetto: eccole qui, ma veramente tantissime. Poi, se ne volete ancora di più, andate a sponare in un punto di grazia vicino e ritornate qua, tanto facilissimo. Poi faremo una piccola combo: quindi zampe di gallino in salamoia dorata più lo scarabeo. E ragazzi, faremo veramente un sacco di rune. Io qua faccio più di 100.000 rune ogni 5-6 secondi. Usando la reliquia antica, adesso vi faccio vedere l'inventario. Ecco, adesso che le crafto, le faccio tutte. Tre, ne posso fare tre. Vabbè. Ne mastico una sola. Ecco che inizia l'incremento delle rune. E Adesso c'è anche lo scarapeo Ragazzi ci ho fatto un tutorial su come trovare questo scarapeo Quindi sempre nella playlist di Adderring Oppure in alto a destra Adesso diamoci da fare Più quasi 94-95 mila rune Fatte subito subito Ragazzi in meno di un minuto Mi sono fatto 800 mila rune O erano 600 mila eh. Ed eccole qua Quindi ragazzi che dirvi, il trucchetto è questo, zamba di gallina in salamoia dorata, lo scalapeo d'oro, come ho detto ci ho fatto un tutorial, lo troverete in alto a destra oppure nella playlist di tutti i tutorial che ho fatto di Elder Ring. E ragazzi grazie a tutti per questa visione, iscrivetevi al canale, attiva la campanellina, lascia un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!